Buon pomeriggio a tutti carissimi amici, siamo in diretta, Italia finalmente può chiamare Brasile, con noi in diretta dal Brasile Marco Bigio e Giacchelini. E... Buongiorno Maria, Rosa... Maria Angela, Maria Rosaria, Daniele. Siamo in tanti, in diretta in questo momento, con noi, con uh, Marco Bigio e Giacchelini che ci aggiorneranno per, con la temperatura frizzante propria del Brasile che il Brasile sta vivendo in questi istanti. Dall'Italia abbiamo con noi Maria Rosaria che ci segue con uh, tutti i social e ci aggiorna in tempo reale su tutto quello che voi, carissimi amici, uh, ci invierete o con cui vi interfaccerete, ma con noi oggi ospite particolarissimo, speciale ed è una gioia averlo tra noi Daniele Venturi. Presidente dell'Associazione Nazionale eh, Di Papa Boys. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno anche agli amici che ci seguono da casa, dall'Italia, dal Brasile. Speriamo che questo segnale arrivi anche più in là, nei cuori. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a voi carissimi amici che ci state seguendo con questo che sarà un appuntamento quotidiano eh, da oggi fino al 28. Eh, per, eh, vi aggiorneremo ogni volta con eh, gli orari, eh, ricordiamo a tutti che fino al 27 l'orario consueto sarà sempre alle 15 per il 28 giorno speciale, orario speciale, ma ce lo diremo in corsa. Nel frattempo ricordiamo a tutti che questi sono giorni straordinari, tutto il mondo si sta preparando a vivere la ventottesima giornata mondiale della gioventù e il Papa in questo momento è in volo verso il Brasile. Ormai molto vicino, allora io direi che i primi a parlare vorremmo che fossero proprio i nostri, eh, i nostri inviati in Brasile per darci il calore che il Brasile in questo tempo sta vivendo. Credo che non ci sia parola più mh, giusta di, di calore perché stiamo veramente morendo di caldo, Mariangela. Eh, infatti qua a fianco c'è una cosa bianca, che volevo diciamo per la scenografia, ma è un frigorifero. Un frigorifero pieno di bevande fresche, quindi noi possiamo. Dura, abbiamo scelto questo posto per collegarci proprio per questa ragione. Allora, sì è vero, comunque l'atmosfera la, ormai è, è frizzante in tutti i sensi, cioè stiamo veramente godendo di un sole, di giornate bellissime, ma eh, quello che, che sta cambiando a Rio, come, come dicevo negli ultimi giorni, è soprattutto il colore della città. Rio è una città um, grandissima, come anche San Paolo, dove sono stato fino a qualche giorno fa, è una città un po' grigia, una metropoli no? tra inquinamento, palazzi, eh, in questi giorni si sta veramente colorando di, con tutti i colori dei, dei pellegrini dei zainetti eh, e, e di tutto quello che è il kit del, del pellegrino non sentiamo Mariangela eh, problemi tecnici come sempre ma ci siamo ci siamo a questo punto credo che mi sentiate um, il, il calore del Brasile sta arrivando uh, in Italia ricordiamo che oggi il Papa alle 8.24 è partito da Fiumicino e, um, e partendo ha mandato il suo tweet ai giovani presenti in Brasile. Sto arrivando in Brasile cari giovani scriveva e il mio cuore è già colmo di gioia. Ovviamente i giovani non si lasciano desiderare e subito ritwittano ti aspetteremo a braccia aperte come il Cristo Redentore. Ecco allora, i giovani, il Papa, e allora direi che possiamo subito, almeno in questo primo momento, spostarci e dare voce a Daniele Venturi, ai Papa Boys. Vi sappiamo numerosi in tutto il mondo, ma credo che in questo momento eh, siate più frizzanti che mai con il Brasile. Assolutamente. Allora, ci sono in tanti, tantissime persone eh, in Brasile, non soltanto a Rio però ci sono anche tanti cuori laggiù che magari sono rimasti in Italia il mio è uno dei primi eh, perché comunque il mio cuore in questo momento si è eh, già a Rio batte con quello dei dei ragazzi del Brasile di tutto il mondo, non soltanto di una categoria o di un'associazione non si è mai. È proprio un momento della speranza, la speranza dell'umanità, dico sempre, che i giovani sono. E, e Papa Francesco va a portare a riaccendere ulteriormente questa speranza, a, a portare quella, quella croce, che è poi è il simbolo della vittoria che i giovani. Sono chiamati a riscoprire e siamo sicuri, come sempre, che dopo ogni giornata mondiale dei giovani quella croce penetra forte all'interno dell'animo dei ragazzi, perché mh, i giovani hanno bisogno di queste sfide grandi, di queste grandi proposte, non grandi di numeri, ma grandi di difficoltà, ma grandi di, eh, di, di speranza e anche grandi di impegno. Aveva ragione Giovanni Paolo II, non si devono dare eh, piccoli eh, messaggi, bisogna fare proprio veramente ducchi in alto, un guardare verso il cielo, si trova la croce, ma si trovano anche i giovani, perché anche i, i giovani volano sempre altri. Bello. Ehm, L'obiettivo specifico dell'associazione? Vabbè, la, la missione dei, dei Papa Voice è, eh, posso leggerti, posso leggerti proprio un secondo, e così vi do anche una piccola notizia, sta tornando in onda la versione 3.0, Dopo 11 anni di web, ritorna la versione 3.0. L'annuncio proprio oggi, qui a, a PopUp, su papaboys.org, non più.it, papaboys.organization, è in onda da qualche minuto. Tra le altre cose, chiedo scusa del telefono che suona, ma non l'ho spento. E c'è scritto: Papaboys, propositori missionari di parabole antiche e sempre nuove. Ecco, credo che i papabossi siano questi, siano dei, dei piccoli e giovani missionari, non tutti giovani, il sottoscritto non è più giovane, anche dopo dieci anni non si è più giovane, però si è giovani nel cuore. E la missione invece dei, dei ragazzi del Papa è quella, sì, di portare eh, il magistero del Papa, però è quella di eh, far conoscere Gesù, far conoscere Gesù ai giovani che ancora non l'hanno incontrato. È quella di, di andare a fare... E quel lavoro sporco delle, peri delle periferie esistenziali del quale parla Papa Francesco, ma anche quel riconoscere Cristo al centro dei valori fondamentali dell'Europa, del quale parlava Giovanni eh, Benedetto XVI, oppure anche essere quel fuoco che, che va portato in tutto il mondo e ci sollecitava Giovanni Paolo II riprendendo Santa Caterina. Quindi la missione dei Papa Boys è annunciare Gesù, è portare lui, è rimettere lui al centro della vita quotidiana di ogni di ogni ragazzo, perché lui è il migliore amico, perché lui è, è, è la certezza più sicura che c'è, la, la fedeltà in persona, la gioia, la capacità di non arrendersi. E crediamo che questo Papa Francesco ce lo stia facendo respirare in ogni singolo istante, in ogni singolo momento. Um, un salto dall'Italia al Brasile, uh, Giacchelini, l'agenda, cosa ci aspetta, cosa ci dobbiamo aspettare in questi giorni? Sappiamo che il Papa uh, non si lascerà mancare tutti gli imprevisti, ma sappiamo anche che ci sono agende ufficiali che gli saranno proposte, che lui ha approvato e che certamente per noi diventano un punto forte per seguire poi tutti i suoi passi anche a distanza Sì, ciao Maria Angela ciao a tutti che accompagnano oggi lunedì 22 di luglio eh, arrivo a Papa in Brasile alle 4 del, della sera qua in Brasile 11, cioè 21 ore 9 ore della notte della Italia arriva No aeroporto internacional de Rio, que se chama Tom Jovim, e depois de ir lá para o aeroporto, é, prende um, um automóvel, é um automóvel, é um chão, né? Fechado. E parte a, a catedral de Rio, que se chama Nossa Senhora de la Candelária. Depois de ir ali, o Papa parte em Papa Móvel, uma novidade para nós, é, saímos aqui a pouco agora que ele faz um passeio né, pela cidade, passando pelo teatro municipal. Depois, com o Papa Móvel, segue a sua residência, né, que fica na estrada de Sumaré, aqui no Rio, onde... Ah, desculpa, desculpa, tenho pulado um passo. É, anche, prima, ele vai ao Palácio de Guanabara, Onde recebe as boas-vindas eh, do presidente do Brasília, eh, Dilma, do chefe, do governador do Rio de Janeiro e também do prefeito. Né? Onde ali vai ser feita as boas-vindas para ele. Depois do palácio, sim, ao final da tarde aqui do Brasil, ele segue para a residência na estrada de Sumaré. Uma particularidade do giorno de hoje, que inicia hoje, é uma exposição. Eh, contando eh, la storia del gesuita, né? Eh, insomma, in particolare che sta nel Collegio del Sant'Ingnaso, nel in bairro di Botafogo, qua in Rio, e permanente il giorno di 28, da 8 della mattina alle 8 della notte. Mm -hmm. Beh, un'agenda che direi: diremmo molto ricca, molto impegnativa. Noi qualcosa riusciamo a sapere perché. Chiaramente in Italia i nostri... Le nostre, i nostri canali di informazione ufficiale dalla stampa alla televisione alle tantissime fonti internet eh, però eh, noi vorremmo sapere a questo punto eh, interpelliamo Marco eh, proprio perché sappiamo che lui tra mano ha i media brasiliani eh, giornali e in qualche modo la stampa l'informazione eh, un Brasile che ha fatto eh, fibrillare No? anche proprio per le manifestazioni che ci sono state pochissimo tempo fa, però eh, noi abbiamo sentore almeno dai nostri media italiani e dagli scambi già con alcuni giovani online che le cose questa volta sono un po' diverse, cosa dicono i media Marco? Sì, intanto eh, io, io penso che bene o male sia un copione scritto in tutte le, le giornate mondiali della gioventù, sembra che qualcuno abbia già scritto come devono andare le cose nei, nei media, perché ovviamente nelle settimane che precedono la GMG si parla poco di, eh, di GMG, in questo caso specifico si, si è parlato sino a due settimane fa di Coppa del Mondo, i mondiali di calcio dell'anno prossimo e eh, degli Olimpiadi, già nella città eh, eh, puoi vedere pubblicità degli Olimpiadi del 2016, quindi l'attenzione mediatica era spostata. Chiaramente con l'approssimarsi della GMG i media hanno cominciato a dedicare più pagine nei giornali, più minuti nelle, nelle televisioni e nelle radio, ma concentrandosi soprattutto sulla sicurezza del, del, del, del Papa, del Pontefice, non solo nella comunità di Virginia che è eh, diciamo un punto sensibile eh, per l'opinione pubblica e per le amministrazioni locali, ma in tutto il viaggio del Papa. Un cambiamento di, di rotta c'è stato due giorni fa, credo, eh, quando eh, i giornali hanno pubblicato la notizia del, del cambiamento di programma del Papa, della sua scelta di passare in Papamobile con la macchina aperta quindi eh, alla faccia di tutta la sicurezza che eh, giustamente il, eh, il governo brasiliano e eh, lo Stato soprattutto di Rio de Janeiro sta organizzando, ma lui ha deciso di passare nelle strade con molta semplicità, quindi questa cosa ha fatto un po' cambiare il, il, tutto il panorama mediatico. Io ho scelto due giornali qua che sono almeno uno conosciuto sicuramente in Italia che è Globo, che è del gruppo editoriale che, che ha anche la televisione, no? oltre che altri mezzi di informazione. E Globo titola, e il Globo è un giornale diviso, composto da vari fascicoli, Ecco, questo è il titolo di oggi, eh, dice eh, le, le, le strade del centro chiudono alle 15 per ricevere il Papa, e, e, 19 vie saranno interdette al traffico il prefetto chiede agli abitanti di Rio di non prendere la macchina e poi riporta anche la richiesta del Papa di eh, pregare, di rimanere in preghiera durante questa, questa giornata dentro il giornale ovviamente il Papa arriva mancano ancora qualche giornale, non è non certo si parla di Gesù Cristo in queste ore no? i giornali si scatenano con i temi etici quindi una pagina intera dedicata alle pressioni sul, eh, sul tema che è un tema caldo qua in Brasile dell'aborto eh, dell in Brasile l'aborto non è ancora legalizzato scusate la parola ancora non è legalizzato e quindi c'è in atto una battaglia soprattutto molto pubblicitaria con eh, cartelloni pubblicitari nella città anche molto forti e quindi ovviamente ci si chiede eh, in che modo la visita del Papa influenzerà questa, le decisioni della presidente del Brasile no? che ha citato Giachellini. Poi Globo dedica anche uno, un, un fascicolo del, del giornale, tutti i giorni da a partire da ieri, alla giornata mondiale della gioventù. E qui apre con la, il panorama della, eh, del palco che ospiterà la messa e la vigilia, la, la veglia con, eh, con il Papa. E il titolo è molto interessante, Ricostruendo la fede, perché il palco ancora non è, non è stato completato. No? e allora qua il problema è ci si chiede eh, in che modo eh, la visita di Papa Francesco e questo grande evento, che è un evento di fede, eh, influenzerà, che esito avrà con la, con la gioventù brasiliana, quindi ci si chiede, dice il Brasile, eh, vi leggo un pezzettino, è ancora considerato il paese con il maggior numero di cattolici al mondo, secondo Globo 123 milioni sono i cattolici, però dice che i cattolici sono in rapida mh, discesa, stanno diminuendo e neanche la visita di Giovanni Paolo II degli anni, degli anni 80, ha cambiato questa tendenza, eh, quindi dice non solo lo Stato di Rio de Janeiro, se i numeri hanno un senso, eh, i cattolici sono al 45,81% e eh, eh, in continua in decrescita, dice quindi questo è un segnale per Papa Francesco e per la Chiesa Cattolica eh, di quello che sta succedendo in tutto il Brasile, no? quindi dice Chiesa sveglia. Eh, dopodiché si va av avanti con un'intervista al monsignor, qua non si usa il termine sua eccellenza, monsignor, sempre donna, anche per i cardinali, eh, quindi Don Raimundo Damasceno, chi è? È il presidente della conferenza nazionale dei vescovi brasiliani e anche arcivescovo di Aparecida, altro luogo che, che, che il Papa visiterà e, e l'intervista ovviamente con tutte le, le, le, le domande, temi sensibili, ecco, per esempio eh, si chiede, tutti quanti qua dicono il Papa parlerà? Parlerà il Papa del, di quelli che sono stati gli incidenti, le manifestazioni di protesta delle settimane scorse? Questa è una domanda ricorrente. E il Vescovo risponde, certamente, il Papa conosce la realtà dell'America Latina, eh no? quindi conosce molto bene questa realtà, sicuramente darà una parola che sarà una parola comunque di, di, di speranza eh, e inviterà i giovani alla loro responsabilità, un po' come ha fatto anche Benedetto XVI nel, nel suo viaggio del 2007. E, mh, per concludere... Grande spazio ovviamente alla, alla, alla città che si colora di pellegrini, non so se riesco a farvi vedere le, le immagini, quindi i pellegrini che nell'attesa dell'arrivo del, del Papa eh, vanno per le spiagge, ieri era una giornata, cioè qua è inverno pieno, eh, ma è una giornata di estate, estate, quindi eh, sono andati alla, alla spiaggia di Copacabana, qualcuno ha fatto il bagno, qualcuno è andato a Pangea Succar a visitare. Eh? E Ultima cosa che credo sia importante dire, l'incontro, che anche questo non era previsto in agenda, di eh, Papa Francesco con gli argentini, che stanno avendo non qualche problema a arrivare qui, non so se in Italia è arrivata la notizia per il discorso del cambio della moneta, quindi... Ehm, tanti pellegrini arriveranno con molte difficoltà e il Papa li incontrerà in, in, un, in, uno che, in un luogo che il giornale definisce il Tempio della Samba quindi dove, dove i brasiliani ballano è un posto che si quando si cella il samba il carnavale le scuole del Samba si stanno lì per tutte le fasi, le musiche così un po' un tanto grande pare, per tutte le persone che viene dall'Argentina beh potremmo dire allora luogo simbolo eh Marco, tu prima dicevi eh, che i media si chiedono anche a colori forti, ma il Papa parlerà, eh, ci sembra di intuire che il Papa arrivi in Brasile con, sentendo questo carico e questa responsabilità eh, e ci sembra di poter dire questo proprio a partire da due interessanti e forti segnali che sta lanciando uno è la costante continua richiesta di preghiera eh, ci dicevano ci siamo stati informati sul suo recarsi essere andato da Benedetto XVI il Papa Emerito proprio per chiedere preghiere per questa esperienza eh, che ricordiamo è stato proprio Benedetto XVI a volere eh, in Brasile eh, dall'altra parte il suo recarsi a Santa Maria Maggiore anche qui un fuori programma per sostare a lungo ai piedi della Vergine e chiedere e intercedere per questa es esperienza di particolare grazia e forza ma ancora mi piace eh, segnalare il telegramma che eh, Sua Santità questa mattina è alle ore 8:24 arrivando a Fiumicino e ha poi di fatto fatto avere al Presidente della Repubblica Italiana e salutando cordialmente lui, il popolo italiano, e con auspici, auspici di serenità e fiducia nel futuro, ma eh, sottolineava: eh, scrivo questo nel momento in cui mi accingo a partire per il Brasile eh, per incontrare i giovani provenienti da tutto il mondo e incoraggiarli a essere testimoni. Ecco, questa lucidità, questa forza straordinaria con cui il Papa in questo anno della fede, lo dobbiamo ricordare continua a incontrare e sollecitare i giovani a prendere sul serio il messaggio di Cristo. Eh, siamo ormai negli ultimi cinque minuti finali e io chiederei realmente a tutti, anche se come i nostri amici si saranno accorti un po' di problemi di linea ci sono stati, ma eh, le distanze sono anche enormi, eh, chiederei eh, a Giacchellini, a Marco, a Daniele di dare eh, propriamente un un messaggio eh, proprio di inizio, un messaggio augurio, un messaggio che sia proprio questa accoglienza che il Brasile riserva a tutti i giovani, sia i giovani che ci seguiranno, eh, che seguiranno gli eventi lì concretamente fisicamente presenti in Brasile sia quelli che li seguiranno dal web, ma prima così mentre loro pensano a questo io eh, proverei a dare voce a Maria Rosaria che è con noi, che ci segue eh, in tutti i problemi tecnici e ci aiuta in ogni momento ma lei è colei, eh, segue in modo particolare e diretto i social e quindi eh, parola a lei proprio perché ci possa portare anche in questo altro mondo. Sì, ehm, per quanto riguarda i social mh, abbiamo avuto un riscontro positivo soprattutto eh, grazie alla la pagina Facebook che forse è quella più facilmente fruibile, abbiamo avuto eh, molti consensi, ci sono alcuni post che sono stati particolarmente cliccati come ad esempio la storia molto toccante eh, di, di Chiara. E a cui abbiamo ricevuto delle risposte, eh, ad esempio c'è Maria che ci ha scritto che era una storia bellissima e che sulla barra al funerale sono state è stata impressa la, la scritta collocazione provvisoria. Eh, poi ci sono altri post che sono stati molto cliccati, a, a parte eh, proprio quelli del Papa che comunque eh, è un po' il fulcro di, de, delle notizie della, del, della nostra pagina, ma anche delle, degli articoli un po' più eh, diciamo sfiziosi, come ad esempio quello che eh, ricordava i piatti tipici, qualcosa di un po' più simpatico. Così. Eh, infatti per esempio, Angela ci ha scritto che era molto interessante. Era molto curiosa di conoscere queste, questo tipo di come il, il, i piatti tipici del posto e come, come si mangia nel luogo. Ehm, eh, volevo eh, anche ricordare che mh, poco fa mi ho sentito il, nostro, il responsabile del, del nostro responsabile web diciamo, che ci ha detto che abbiamo avuto molti ingressi anche da dispositivi mobili quindi eh, il nostro sito è facilmente fruibile anche attraverso gli smartphone quindi i tablet, quindi eh, abbiamo ingressi anche da, da questi dispositivi Benissimo. Quindi volevo ricordare soltanto al volo così la pagina che è la pagina Facebook che è up e se ci volete scrivere anche una testimonianza, una storia, qualunque cosa potete scriverci sul, sulla nostra email che è info-popup.net. Benissimo, grazie mille Maria Rosaria, grazie, grazie per tutto il lavoro e noi io direi, chiederei a Giacchellini prima se ci vuole raggiungere proprio con questo messaggio veloce eh, per i giovani, i giovani, lei da brasiliana per tutti i giovani che in queste ore, in questi giorni stanno arrivando in Brasile. Sì, la prima cosa che si è benvenuto tutti le, le giovani che vengono a comprare questa del GBC, che possa prima di qualcosa fare un'esperienza di tiro né, con, con la fede della, nella chiesa, nella partita della vita con tanti giovani che siano lì. Benvenuti a tutti, buon giorno! Grazie, grazie. Giacchellini, Daniele, ci sei? Eccomi qua. Allora, il Santo Padre ha chiesto di eh, preghiera, preghiera, preghiera, e noi stiamo continuando a scrivere a tutti quanti di accompagnare questi giorni con la preghiera, vi propongo, visto che non l'abbiamo fatto prima, un Ave Maria tutti insieme, eh, Italia, Italia Rio. Va bene, la diciamo subito? Giusto per un problema tecnico suggerirei, Daniele la dice ad alta voce, tutti quanti noi ci uniamo mh, proclamando la voce più bassa così che i nostri microfoni a distanza di mille miglia e oltre non intralcino e tutti possiamo pregare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen, Ave o Maria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 spero che, no, che, non, che non mi sgridi, devo, devo disubbidire ma solo proprio 30 secondi, non ho fatto vedere la, la, la prima pagina del, del giornale GIA che pubblica la foto Ecco dei, dei confessionali, 50 confessionali che sono stati costruiti, sempre da, da, da un architetto spagnolo ci teneva a farla vedere, e poi dire anche ancora due cose. Seguiteci su, su Pop Up su Canta la Vita. Noi come, eh, come progetto Pop-Up proponiamo ogni giornata la testimonianza al fondatore di una nuova comunità eh, brasiliana per conoscere un po' quindi non solo i piatti tipici, no? ma anche conoscere i piatti tipici della Chiesa brasiliana, passatemi il termine. Quindi di una chiesa viva e eh, missionaria. E quindi oggi abbiamo avuto la testimonianza dalla fondatrice della comunità Cansa Onnova e quindi abbiamo voluto iniziare con lei anche perché ci occupiamo di comunicazione. Cansa Onnova è una comunità che ha proprio al centro del carisma eh, la, la comunicazione e quindi questo volevo ricordare. Eh, scusate il, il ritardo. Eh, come messaggio io faccio un augurio a, a me anche che, che sono qui al, al lavoro come tanti volontari, ecco che tutte le persone che lavorano come volontari, quindi offrono il, il loro tempo, come anche Mariangela, come anche tutte le persone che non stiamo nominando, che lavorano con noi 24 ore su 24, eh, non perdiamo mai di vista il senso eh, di quella che è la GMG e che abbiamo il tempo anche noi di vivere la GMG e eh, di vivere il messaggio che, che Papa Francesco vorrà, vorrà dare, questo è il mio augurio per tutti. Grazie, grazie a tutti e proprio a Rush finale ricordiamo l'intero programma che ci eh, accompagnerà da domani proprio a tempo pieno fino al 28, programma che potrete trovare appunto sulle tre piattaforme su cui in qualche modo potremmo ritrovarci tutti e in tanti, lo ricordiamo www.popup.net, www.cantalavita.com e www.popup.net punto .it. Tutto questo lo troverete anche sulle nostre pagine, ovviamente noi la GMG la vogliamo veramente vivere, non vogliamo restare a guardare, non vogliamo solo stare ad ascoltare. Sappiamo che è un'esperienza di grazia, crediamo che è un'esperienza di grazia che possiamo sperimentare anche dalla rete. Allora già da domani mattina ore 8:30 e trenta sarà online la preghiera del giorno e per introdurci a questo momento di grazia e viverlo. Poi proprio ritmando con la, la testimonianza delle nuove, del nuovo volto della chiesa brasiliana alle 10.30, alle 15, il nostro collegamento Italia Chiama Brasile Musica e Fede alle ore 17 e alle ore 19 video catechesi in streaming. Vi aspettiamo tutti ehm... Ci daremo ogni giorno appuntamenti, ma questa GMG sia per tutti noi un tempo di grazia, fisicamente e dal web. Grazie a tutti e buon pomeriggio.